Non senti che siamo carne d'amore, sangue dell'anima che arde di vita, in continuo equilibrio sul pendio della morte. Non vedi che non c'è gioia senza tenebre, non c'è pace senza oblio dell'essere. Allora, teniamoci per mano, al bordo del precipizio sorgerà la nostra alba.